Thank you. Silvia Fioretti, insegno didattica generale all'Università degli Studi di Urbino e in questa presentazione vorrei condividere con voi alcune riflessioni in merito al cosiddetto paradigma dello sviluppo umano e provare ad interpretarlo come una sfida di sostenibilità per l'educazione. In modo particolare la nostra attenzione sarà rivolta all'obiettivo dell'Agenda dell'ONU numero 4, intitolato esattamente ad assicurare un'istruzione di qualità, equa ed inclusiva, e volto a promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti. Ovviamente eh, l'elemento essenziale di cui ci occuperemo sarà esattamente in primo luogo nel tentativo di individuare che cos'è la sostenibilità in educazione. Ma ne affronteremo anche il problema sostanziale, che è quello appunto legato, in termini globali, mondiali, alla opportunità formative per garantire a tutti un'istruzione di qualità, cioè equa ed inclusiva. Vedremo nello strumento dell'approccio allo sviluppo umano, teorizzato da Marzia Senne e Marta Nussbaum, lo strumento privilegiato per affrontare questo problema. Procediamo in ordine. Che cos'è la sostenibilità in educazione? Sia il termine sostenibilità sia il termine educazione sappiamo essere utilizzati in modo molto ampio, direi anche in qualche senso forse utilizzati e abusati per quanto riguarda le definizioni o il tentativo di identificare gli ambiti di riferimento. E in modo specifico collegare il concetto di sostenibilità all'educazione potrebbe significare andare ad individuare in tutta questa grande complessità quelli che sono dei termini contrappositivi. Ne scelgo due in particolare, il, capitale, il cosiddetto capitale intellettuale contrapposto allo sviluppo umano. Che cos'è il capitale intellettuale? è l'elemento che ci consente di definire, nel complesso rapporto fra scuola e società, quel elemento intangibile che non si riesce esattamente a concretizzare, ma di grande interesse per le società occidentali, che riesce a configurare a garantire la possibilità di realizzare e di utilizzare spendere dal punto di vista professionale le conoscenze e le competenze che un individuo acquisisce in termini di istruzione, in termini di frequenza di istruzione e in termini di eh, frequenza dei segmenti formativi ai quali accede nel corso della sua vita. Questo tipo di impostazione, determinare e denominare il set di conoscenze e competenze che un soggetto può far agire e utilizzare nell'ambito del suo percorso professionale, denominarlo nei, nei termini di capitale intellettuale, identifica chiaramente un'impostazione di matrice fortemente economica per interpretare il ruolo e il rapporto fra scuola e società nella possibilità di individuare lo sviluppo di ciascuno di noi. E questa impostazione in qualche modo risulta essere, come dicevo, prevalente all'interno delle società occidentali, ma ha visto, negli ultimi decenni, l'affiancarsi in qualche modo a questa prospettiva, pur senza soppiantarla, del cosiddetto paradigma dello sviluppo umano teorizzato da Amartya Sen, premio Nobel per l'economia, e in qualche modo dalla filosofa statunitense Marta Nussbaum, volto ad individuare un altro tipo di concetto, un altro tipo di possibilità. In modo particolare per Amartya Sen il prodotto interno lordo non è considerabile come un elemento in grado di garantire la ricaduta del benessere e dello sviluppo nella popolazione appartenente a quel tipo particolare di Stato. Non è sufficiente ad identificare e garantire a tutti uno sviluppo completo, multiratelare non soltanto dal punto di vista del produttore, ma esattamente del cittadino, del cittadino in grado di esercitare il suo sviluppo critico, il suo pensiero critico, di interpretare, di codificare i linguaggi, i messaggi che gli arrivano e di scegliere, e di scegliere esattamente con grande libertà quelle che sono gli aspetti sostanziali, utili al suo sviluppo umano, alla sua crescita, all'esercizio effettivo e concreto di quel insieme di conoscenze, abilità e competenze che creano e strutturano la sua personalità, il suo essere nel mondo in qualche modo completo. Per Amartya Sen lo sviluppo, deve essere visto in termini di espansione delle libertà sostanziali degli esseri umani e la libertà di scegliere, di agire, di operare in modo concreto e fattivo esattamente sia il fine sia il mezzo dello sviluppo. Questo tipo di eh, introduzione si confronta però con un'analisi abbastanza problematica che è legata a livello globale, a livello mondiale, al riconoscimento delle opportunità formative per tutti. E ho scelto questa immagine, abbastanza provocatoria in qualche modo, legata a un dibattito diffuso in ambito, in ambito sociale qualche anno fa, che individua e riconosce esattamente come meritevole un bambino, se non sbaglio un bambino delle Filippine, sorpreso, fotografato in qualche modo casualmente di notte, alla luce di un lampione, a studiare, a confrontarsi, a scrivere, a confrontarsi con quello che è un libro. Questa foto, diffusa su Facebook, ha effettivamente fatto il giro del mondo. La gran parte della popolazione occidentale, di tutti noi, si è commossa di fronte a questa immagine e, devo dire, sono piovuti eh, su questo bambino e sulla sua famiglia borse di studio, donazioni, elargizioni varie per favorire il suo futuro sviluppo, la sua futura istruzione, per garantire a questo bambino riconosciuto come meritevole il futuro successo scolastico e il garantire un'istruzione di qualità. Ma come vi dicevo a mio avviso questa è un po' un'interpretazione, un'immagine provocatoria perché esattamente volendo aderire all'obiettivo numero quattro dell'agenda dell'ONU queste opportunità formative la possibilità di accedere a un'istruzione di qualità devono essere garantite a tutti e non soltanto a coloro magari casualmente riconosciamo come meritevoli perché dimostrano come questo bambino, in qualche modo una volontà di impegnarsi, o un piacere o un interesse nei confronti di quella che è l'istruzione. E il problema delle opportunità formative è sicuramente molto complesso. Soltanto per riportare alcuni dati, nel mondo ci sono circa 750 milioni di adulti analfabeti e due terzi di queste sono donne. E credo condividiate con me eh, l'impressione, la sensazione, che questi numeri non possono essere legati a, una, a un riconoscimento individuale e soggettivo di merito, ma effettivamente sono un riconoscimento di una diseguaglianza rispetto alle opportunità formative, di accesso alle possibilità di istruzione, di un'istruzione equa e inclusiva per tutti. Ma non limitiamoci soltanto ad una visione globale. Osserviamo anche il nostro territorio, il nostro ambito di riferimento. In Italia il 26,9% della popolazione tra i 30 e i 34 anni è laureata, direi soltanto, e una percentuale ancora inferiore, il 21,6%, nel Mezzogiorno d'Italia. Il 14% della popolazione studentesca esce precocemente dal sistema di istruzione e formazione e una percentuale più elevata, il 18,5%, esce precocemente nel mezzogiorno e questi sono dati che dovrebbero in qualche modo farci pensare. E sono anche supportati da delle riflessioni che il dibattito pedagogico, didattico, in senso lato, ma anche di tipo sociale, filosofico, eh, si interroga e ci riferisce da tempo. Per far riferimento agli anni, alle riflessioni degli anni 60 in Italia, di Don Milani, della scuola di Barbiana, ci ricordiamo e vi ricordo che affermava molto chiaramente che non c'è nulla di più sbagliato che fare parti uguali fra disuguali. La classica professoressa, la lettera a una professoressa, che con la sua intransigenza poneva lo stesso esame, proponeva lo stesso esame in modo, come dire... Indifferente alle differenze degli allievi che aveva di fronte, coloro che avevano frequentato delle scuole, che, frequ che conoscevano il latino, che avevano a casa delle famiglie, delle biblioteche, dei libri a disposizione, e gli allievi della scuola di Barbiana che avevano affrontato un altro tipo di percorso, che non avevano, come dire, dei riferimenti ambientali, sociali, familiari dello stesso tipo. Ebbene, la denuncia della scuola di Barbiana, di Don Milani, nel, nella lettera a una professoressa, volgeva esattamente, voleva esattamente mettere in evidenza come eh, questa iniquità di trattamento, apparentemente nascosta in una uguaglianza di trattamento, contribuisse a rendere la proposta formativa poco giusta, poco equa. Allo stesso tempo, un sociologo in Francia, come Bourdieu, affermava all'incirca negli stessi anni, nello stesso periodo, come fosse sufficiente essere indifferenti alle differenze, alle differenze di partenza, alle differenze di riferimenti sociali e ambientali, per mantenere inalterate le disuguaglianze esistenti. E sappiamo molto bene che questo essere indifferenti alle differenze porta poi nel tempo al termine del percorso di scolarizzazione, anche obbligatoria, a mantenere in tarate in termini di profitto raggiunto, quelle che sono le difficoltà di partenza. Ma anche in termini più recenti, ad esempio nel 2012, Martha Nussbaum afferma e ci ricorda che non possiamo neanche nasconderci dietro un apparente benessere tipico delle società occidentali, perché tutte le nazioni lei fa riferimento in modo particolare agli Stati Uniti, ma possiamo in qualche modo ritrovarle e riscoprirle in tutti i nostri ambiti specifici di riferimento. Tutte le nazioni sono paesi in via di sviluppo e tutte, purtroppo, stanno fallendo l'obiettivo di garantire dignità e opportunità ad ogni loro membro, ad ogni loro cittadino. Che cosa significa questo? <ride> Come individuare la sostenibilità in educazione? Il titolo di questa presentazione fa riferimento ad una sfida. La sfida è esattamente quella del paradigma dello sviluppo umano. In che senso il paradigma dello sviluppo umano può in qualche modo garantire o perlomeno supportare adeguatamente lo sviluppo, il percorso di istruzione, l'educazione in senso multilaterale? il pensiero critico e supportare efficacemente la possibilità di agire e di intervenire nel mondo, di farsi cittadini consapevoli, in qualche modo per tutti gli studenti, per tutti i bambini, gli adolescenti, i giovani e, perché no, anche gli adulti, di in qualche modo per farsi eh, struttura e strumento utile per supportare questo tipo di questione. Come la sfida dell'istruzione di qualità può essere vinta? Ovviamente non possiamo più contrapporre l'istruzione all'educazione. Un'istruzione fortemente tesa, anche interpretata da un punto di vista specifico, disciplinare, sicuramente necessario, fondamentale per formare le basi le basi di conoscenza, le basi di quello che può essere il proprio set di conoscenze e di abilità, ma abbiamo bisogno anche di interpretarle in termini di competenze, competenze non solo in riferimento alla spendibilità nel mercato del lavoro, ma competenze trasversali, competenze sociali, competenze spendibili nelle relazioni e nei contesti sociali. La scuola-azienda contrapposta alla scuola-comunità. Anche in questo caso siamo di fronte a due approcci di riferimento diversi, perché l'istruzione di qualità promossa dall'obiettivo numero 4 dell'Agenda dell'ONU può ben configurarsi in una scuola-azienda attesa a, in qualche modo, sostenere il capitale intellettuale, spendibile e utilizzabile dal punto di vista professionale, o forse è più opportuno iniziare ad intravedere una proposta di scuola comunità, in qualche modo è chiaramente improntata ai principi democratici delle società democratiche di riferimento, volta a sostenere e a sviluppare in senso ampio, multilaterale, le capacitazioni, il set di capacitazioni inteso come tale dallo sviluppo umano, quell'insieme di conoscenze fondamentali, disciplinari, specifiche, settoriali, ma accompagnate da quelle abilità, da quel saper fare, da quell'essere in grado di rispecchiarsi tangibilmente, concretamente, nell'azione e negli interventi produttivi. Che cosa ci dice Martha Nussbaum? Ho scelto questa frase perché mi sembra esemplificativa della sfida sostenibile dello sviluppo umano per favorire un'istruzione di qualità e un'educazione complessiva. Il fine dello sviluppo globale è quello di mettere in grado le persone, tutte le persone, in tutte le età della loro vita, aggiungo, di vivere un'esistenza piena e creativa, sviluppando il loro potenziale, quale che sia, aggiungo, anche se sia, come dire, apparentemente meno meritevole, e organizzandosi in una vita significativa all'altezza della loro uguale dignità umana. E questo tipo di dichiarazione mi sembra possa sicuramente essere condiviso e eh, in qualche modo rappresentare una degna conclusione di, questo, di questa breve riflessione. Vado a concludere e mi permetto un consiglio di lettura. Un consiglio di lettura che in questo caso non ha un approccio globale e non ha neanche un riferimento esplicito diretto all'istruzione, alla possibilità quindi di configurare una struttura organizzata, deputata, come le scuole, come i percorsi formativi variamente intesi, utili a sostenere la formazione e lo sviluppo umano. Ma mi permetto un suggerimento di un esempio, a mio avviso chiaro, assolutamente illuminante,